Salve a tutti! L'altra volta nel video, dove io ho fatto qualche presentazione, ho accennato la trama del mio romanzo di Lucifero. e Adesso voglio parlarvi di qualche curiosità. Per esempio, lo spunto di questo libro: Il Lucifero ha almeno altri due strati, come dire, di lettura. Allora, il primo spunto è dovuto a questi due tomi: questi due tomi qui. Eh, che si intitola dizionale, il dizionario infernale quanto di più attisolante volume 1 e volume 2 questa è la copertina del coferetto il cui autore fu eh, uno, eh, un etnografo francese che si chiamava Coglien de Prancy stiamo parlando di un'opera che risale alla fine dell'ottocento dove è ristampata varie volte in Italia eh, in realtà non so se sia ancora ristampata questa è l'edizione che ho trovato in un, in un carbonaro dei libri e, e quindi l'ho fatta mia subito stiamo parlando del 1997 allora io subito vedi questi libri ma di quelle rivendite dei libri usati e ma tra l'altro c'è una, una bella sul dorso del cofanetto c'è una quella che penso che una volta debba essere stata una, una xilografia. E quindi questo libro mi colpì molto, questi due volumi molto densi, adesso ne prendo uno e ve lo faccio vedere, perché questo è uno dei volumi, è, è fatto di tantissime storie, intanto è organizzato come un dizionario, ma in realtà non è un vero e proprio dizionario, è, è, sono tante voci che ineriscono la sfera... Del, del, del cosiddetto diavolo eh, e che poi l'autore sviluppa in, in diverse storie allora io pensai ma sarebbe carino mettere insieme queste storie eh, e far venire qualcosa fuori ma a suo tempo non avevo ben in mente ancora che cosa potesse venire fuori e quindi questo è il primo spunto e devo dire molto interessante perché lo spirito con cui l'autore e ha scritto questo, questi libri è molto scientifico non si tratta soltanto di raccogliere qualche corbelleria a proposito di diavoli satanismi, luciferi e quant'altro oltretutto a proposito di, di, di diavolo, luifero, lucifero e satana occorre ricordare che satana come dio era trino era quindi Lucifero, Satana e Diavolo e, e sono tre cose differenti e sono tre anche personaggi differenti in qualità di personaggio intanto Lucifero è un personaggio del tutto marginale persino nella Bibbia e, la parola Lucifero nella Bibbia compare zero volte compare più che altro la parola Satana e eh, la parola Diavolo Satana vuol dire avversario eh, e nella Bibbia non si fa eh, alcun riferimento a una sua dimensione trascendentale come principe del male, sul furio eccetera eccetera eh, la stessa cosa valga per, vale la, par per la parola diavolo, diavolo si sì, compare, sia satana che diavolo compaiono in quella che è la versione come dire forse spuria della Bibbia cioè quella che i cattolici, la teologia cattolica ha fatto propria eh, dalla tradizione ebraica la bibbia insomma un po rimaneggiata un tantino rimaneggiata e quindi nella invece nella bibbia ebraica non c'è nessun riferimento a questa entità eh, trascendentale che sia contrapposta a dio e, tra l'altro nella bibbia sia quella ebraica che quella cattolica quindi anche dico, Potete trovare riscontro nella Bibbia ufficiale, C'è cioè il peggio che possa fare un uomo è non accontentare Dio. Il non accontentare Dio vuol dire soltanto una cosa. C'è spesso questa espressione che ricorre nel, nella Bibbia, che è, è tizio fece male ciò cioè che okay, è agli occhi di Dio. Cioè veneravano altri dei, idoli, altri Baal. E quindi non tanto una questione etica, cioè la gelosia famosa del Dio dell'Antico Testamento deriva proprio da, da, da, da, dal fatto che questo Dio geloso pretendeva che si adorasse solo lui, naturalmente ci si domanda se lui era l'unico Dio che senso potesse avere parlare di gelosia, Beh, tanto è scritto nella Bibbia, ma non entro nel merito, questo, non è questo il momento. In ogni caso, Lucifero vuol dire portatore di luce, Satana vuol dire avversario e Diavolo vuol dire ciò che divide. Quindi sono tre cose diverse, tre entità differenti. E Lucifero scopriamo che è totalmente assente, dalla... totalmente assente, cioè non c'è nessun riferimento eh, nella Bibbia, sia a che, che eh, la Bibbia ebraica. Ora, quindi perché questo personaggio insomma, è stato scomodato così dal niente che era? è stato preso in considerazione, è stato scomodato per poi rappresentare quello che i teologi e i padri della Chiesa hanno voluto che rappresentasse il mare assoluto, questo essere sul furio, fiamme dell'inferno, inferno, inferno e fiamme eterne, luogo di castigo eterno, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi... Io ho scritto questo libro non certo per fare un'apologia del diavolo, non me ne frega niente, io sono agnostico, figuriamoci. Ma perché, facendo cenno, ritornando a quei due strati di lettura a cui accennavo prima all'inizio del video, sul mio Io Lucifero, ehm, Io Lucifero è un, un omaggio alla libertà di pensiero, perché ritengo che tutte le religioni nessuno esclusa abbiano tradito il loro mandato, e siano sconfinate in una sconfitta, in, siano collassate proprio nel, eh, nel nulla dal punto di vista etico e che insomma abbiano creato più divisioni che unioni e questo già la dice lunga sulla, sulla loro sconfitta e, e sul loro totale fallimento. E quindi io Lucifero è un mio personale omaggio alla libertà di pensiero. In un altro strato, in un altro livello di lettura, è la storia dell'iconografia del diavolo. Il diavolo, per i greci, c'è cioè il nonno di Lucifero, dove Lucifero si intende quello che noi oggi siamo abituati a pensare, ali di pipistrello, zampe caprine, le corna, bruttissimo, truce, eccetera, eccetera, eccetera. E nasce in realtà in ambito greco come Pan, il dio Pan questo, questo, questo dio che ogni tanto impazziva cominciava a urlare e correva per i boschi e mentre correva e ogni tanto suonava il suo flauto il famoso celeberrimo flauto di Pan e, e dopodiché in ambito romano divenne il satiro o il fauno e poi insomma, nel secondo medioevo eh, acquisì quella che è quella, la, la forma più nota no, quindi le ali di pipistrello, zampe caprine eccetera eccetera e quindi il mio lucifero è nient'altro che la storia dell'iconografia del diavolo a partire dai tempi di Pan e poi piano piano si trasforma come dicevo un'altra volta è un'opera di patchwork e ho messo insieme tanti pezzi mh, di questo lucifero ormai vecchio, e stanco, e, e catarroso che, che, che, che sbaglia, sbava, sputacchia, eh, insomma, eh, eh, ha pure un tanto senso dell'umorismo. Eh, ricordando, questo lo dicevo anche l'altra volta, il eh, mistero buffo di Dario Fo: eh, eh, che, questo Lucifero che decide di raccontare le proprie memorie, raccontando dei suoi incontri con eh, personaggi importanti della storia, tra cui. Gesù Cristo, lui, proprio lui. E quindi questo è il mio Lucifero, che ha richiesto 15 anni di lavoro, dico 15 anni non costanti, di lavoro su questo testo, perché il rischio di incorrere nella banalità, parlando del diavolo e parlando del male, soprattutto la banalità del male, è altissimo, è sempre altissimo, per cui pur di evitare questo rischio mi sono preso il tempo che era necessario ed è venuto fuori questo delirio organizzato il mio romanzo di Lucifero è il mio personale delirio organizzato ho impiegato tanto tempo per organizzarlo e tutto sommato penso che un romanzo così, con questa prosa, non lo scriverò più nel bene e nel male